noi al tavolo appunto Don Alfonso Giorgio, assistente nazionale del movimento apostolico ciechi, benvenuto sì, a ah, Siamo Noi. Allora grazie. Don Alfonso, la chiamo così. Sì, certo. Don Alfonso, Papa Francesco ce lo ricorda più volte, la persona malata, quella più fragile può diventare testimone dell'incontro, l'incontro con Gesù che apre in qualche modo alla vita e alla fede. Infatti proprio in occasione di una udienza che ha tenuto proprio al MAC, il movimento apostolico ciechi, il Papa lo ha ribadito, voi con la vostra fragilità certamente potete essere maestri di relazione gli uni con gli altri. Peraltro il movimento apostolico ciechi, la sua specificità è che non è un'associazione di categoria ma è appunto un movimento, quindi una realtà associativa nella Chiesa, riconosciuta anche evidentemente dallo Stato, dalla Santa Sede eccetera che eh, prevede eh, che il cammino si faccia a due tra vedenti e non vedenti ecco questa è una particolarità sì, è ed una è par molto utile del ci, spiega, ci, ci spiega il perché di questa scelta il perché? perché il senso è che il vedente non deve sentirsi di meno del non vedente in una realtà eh, che si occupa eh, diciamo soprattutto di ciechi né di sentirsi di più quindi è un cammino di Arriba. fedeli laici di fedeli laici, vedenti e non vedendo che insieme possiamo usare l'immagine evangelica dei due discepoli di Emmaus, che insieme si prendono per braccio e camminano verso Gerusalemme. Tra l'altro a noi è molto cara questa immagine del cammino che facciamo come movimento, come persone, quindi senza particolari distinzioni, eh, da Gerico a Gerusalemme. E Gerico ci rimanda, eh, evidente, no, al miracolo del, del cieco, da Gerico a Gerusalemme, è un cammino di, in ascesa, un cammino che si fa insieme. Senta, Don Alfonso, lei come è arrivato all'Apostolato tra i non vedenti? Cosa ha capito, eh. cosa ha scoperto? Insomma, quale ricchezza ha incontrato eh, io se, a proposito di dell'incontro? Se ve lo dicessi, eh, toglierei tutta la poesia, perché <ride> sono arrivato semplicemente perché mi hanno detto che devi occuparti di questo. Sa che nella Chiesa, alle volte... Eh, Vige questo modo no, di, di inviare eh, i pastori, i sacerdoti e infatti quando me l'hanno chiesto diciamo, mi sono fortemente meravigliato ho detto ma come mai devo, devo occuparmi e in realtà ecco è un mondo per me sconosciuto dico con tutta franchezza perché ho avuto poco a che fare con persone non vedenti anche se nel passato ho fatto l'assistente diocesano quindi, ma parlo già di, quella, di quel momento però è un mondo a mio avviso interessante che ti permette anche di, di guardare la realtà in modo diverso quindi da un punto di vista non vorrei usare quell'espressione che a molti ciechi non piace vedono con il cuore cioè, sembra quasi diciamo, voler suscitare un atteggiamento pietistico e questo non è proprio eh, non è tra gli obiettivi del MAC no? di creare una compassione pietistica assolutamente comunque c'è non toglie che io almeno da vedente ho imparato anche con la vicinanza di queste persone a vedere oltre, ecco, come, come un non vedente mi diceva, io ho perso la vista, però ho guadagnato qualcosa d'altro, che è la mia interiorità, che avevo perso e l'ho ritrovata.